Grazie Presidente, premesso che l'ordine del giorno a noi appare non pertinente alla delibera che stiamo votando, eh, perché parla di un piano di zona che per quanto vicino all'area in esame però non è eh, proprio lo stesso eh, diciamo che stiamo trattando oggi, non riteniamo comunque che sia la modalità opportuna per fare una richiesta di questo genere, perché applicare eh, la fruizione della cedolare secca a questi esercizi commerciali potrebbe essere anche un qualcosa di giusto e di corretto ma riteniamo che vada richiesto per eventualmente per tutte le attività commerciali di tutti i piani di zona non solo per quello di Muratella eh, al secondo punto poi si chiede di fare una ricognizione di questi esercizi commerciali per tutelarli e eh, per tutelare queste attività artigianali noi riteniamo che probabilmente con l'approvazione di questa delibera eliminando il degrado che oggi eh, è presente in quella zona sicuramente le attività artigianali e commerciali che sono anche nelle aree limitrofe potranno avere un vantaggio economico, quindi lo dobbiamo respingere. Grazie.